A tutti sono Candida e anche oggi benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album che è una cosa, un album molto semplice quindi lo possono fare anche eh, le principianti o comunque chi non è particolarmente abituato a fare album complicati questo vi assicuro che è una cosa molto molto semplice lo vedrete quindi veramente alla portata di tutti la particolarità di questo album oltre ad essere semplice è che in questo caso l'ho realizzato con eh, le mie carte scrap che trovate sul mio negozio online vi lascio poi il link nella descrizione del video delle carte che sono soddisfatta, mi, son, mi piacciono molto di come sono venute, quindi ho voluto proprio realizzare un lavoro per farvi vedere come io ho deciso di, eh, di utilizzarle. Poi ognuno può chiaramente eh, usarle come meglio credo. Io intanto vi faccio vedere le, eh, le carte, i fogli, che praticamente trovate nel download digitale e che potete stampare immediatamente una volta scaricato il download. Così magari eh, le vedete meglio che sulle foto che lascio sul, sul negozio. Queste sono le carte, sono a tema con questi coniglietti e poi sono piene, piene, piene di farfalle, perché a me le farfalle piacciono tantissimo e mi mettono proprio allegria e quindi visto che anche il periodo adesso verso la primavera, l'estate, eh, le ricorda molto, mi è piaciuto eh, fare questa, questa carta con così tante farfalle qui praticamente abbiamo dei particolari più piccolini che eh, adesso poi mentre eh, faccio il video e realizzo l'album vi faccio vedere come ho deciso io di utilizzarli, di utilizzarli anche con queste piccole, piccole eh, come devo dire non mi viene in mente adesso il termine, comunque con questi piccoli particolari ho fatto delle, delle taschine che non sono niente male, poi dopo vedrete nel, nel, nel momento in cui realizzo l'album. Qui ho messo anche tanti, dei fogli con, con delle righe perché mi piace l'idea di eh, utilizzare le righe per poter scrivere, oltre che per poter incollare, per qualsiasi cosa perché se voi incollate decorate e avete una base che è comunque abbastanza neutra per non avere sempre delle basi molto colorate però nello stesso tempo potete anche scriverci sopra per esempio immaginate questi fogli adesso questa è un'altra cosa così che mi viene in mente voi togliete il bordino bianco dopodiché se le piegate in questo modo potete praticamente realizzare delle delle pagine per un journal si possono fare veramente tantissime cose poi le righe per scrivere secondo me sono sempre ben accette. Ed infine ho fatto questa, questo foglio A4 dove trovate delle etichette che sono già semplicemente da stampare e da incollare, ho messo anche delle etichette vuote dove potete timbrare o scrivere a mano quello che volete e qua c'è una copertina per fare un libricino. Una, un supporto per delle foto che ho utilizzato all'interno dell'album quindi vedrete come ho deciso di sfruttarlo io ho cercato di eh, sfruttare un po tutti i fogli per quello ho fatto un album perché così eh, vi, faccio vi faccio un po vedere com come l'ho utilizzato nel corso del, del video poi della realizzazione vi farò vedere dei tanti particolari carini su come poter utilizzare i, i miei fogli allora passiamo all'album praticamente il mio album è questo. Vabbè, vi faccio intanto vedere subito la copertina. Vedete che la copertina non ho fatto nient'altro che eh, incollare una parte della mia carta e poi l'ho decorata con poche altre cose perché era già ricca così. Poi nel video vi farò vedere nel dettaglio come ho fatto per realizzare questi, questi abbellimenti mentre il laterale e il posteriore li ho lasciati abbastanza semplici in questo modo qui ora vediamo un po l'album com'è all'interno allora sul primo foglio innanzitutto ho incollato vedete del pizzo per creare una tasca dove sono andata ad inserire proprio due dei bigliettini che vi dicevo dove sulla parte frontale ho utilizzato sempre carta e etichette per decorare qua c'è solo della, della garza e poi vi spiegherò bene durante il video comunque l'interno lo vedete in questo modo vintage molto bello perché non ho fatto nient'altro che incollare la mia carta su dei fogli che avevo sporcato con del tè per dargli questo effetto vintage e quindi mi è rimasto il supporto più rigido e questo è l'interno dentro che è molto più bello even per questo, questo è proprio uno dei dei tag, ve lo faccio vedere poi ve lo farò rivedere comunque ve lo faccio vedere velocemente praticamente questo che ho semplicemente ritagliato e gestito nello stesso modo che vi ho detto prima ho creato anche qui questo supporto per incollare per esempio delle foto e questa è la tasca per contenere il tutto l'ho fatta di pizzo per cambiare un po' allora nella prima parte dell'album ho creato queste due alette che ho chiuso con questo sistema poi vedrete nel, nella realizzazione come ho fatto qui ho semplicemente messo delle etichette della garza per decorare il tutto e all'interno ho lasciato questa farfalla che ho, poi vi farò vedere comunque ho ritagliato e questa è un'etichetta già ritagliata ho lasciato un posto per una foto e anche su queste alette poi volendo si può incollare qualcosa e ho messo delle farfalle per, per coprire il fermaglio che esce fuori di metallo da questa parte e non ho messo nient'altro perché ho utilizzato la mia solita carta quella che utilizzo su tutti i miei album goffrata da una parte liscia dall'altra che ho lasciato con la parte goffrata da questo lato perché è anche bella da vedere quindi per non riempire troppo di disegni ho lasciato due due parti così più più delicate mi piaceva mi piaceva di più l'idea nella parte centrale invece ho realizzato una tasca con uno spessore diverso dal solito vedete che ha proprio uno spessore maggiore perché volevo inserire dentro il mio librettino e chiaramente con una semplice tasca con solo due pieghi non sarebbe stato sufficiente quindi vi farò vedere come realizzare questo tipo di tasca un po' più spesso e all'interno ho fatto un librettino, adesso ve lo faccio vedere questo è un libricino che ho fatto con una delle mie carte che ho ritagliato e ho piegato come vi ho fatto vedere prima e ho fatto il, libretti, il librettino e poi sono andata semplicemente ad incollare sopra dei particolari che ho sempre ritagliato vedete che niente di, di, di così complicato all'interno in questo caso ho creato questo libro con questo librettino per scrivere con i miei fogli sporcati con il tè e dei fogli a righe che ho stampato fronte e retro e poi ho anche questi sporcati per dargli l'effetto vintage ma ciò non toglie che voi potreste semplicemente prendere uno di quei quaderni già realizzati se non avete voglia di realizzarne uno a mano come ho fatto io anche se sono molto semplici, tra l'altro in uno dei prossimi video magari eh, vi voglio far vedere come utilizzare delle etichette quindi real realizzerò dei, dei librettini di questo tipo e, e quindi dicevo potete utilizzare uno dei, di quei quadernetti piccolini che si trovano in commercio a pochissime lire, e anzi euro, e, <ride> e, e, e decorare magari solo il frontale in modo che rimanga attinente col tutto, senza starli a preoccuparvi di farlo, di, farlo, di farlo da voi. Chiaro che se lo fate da voi è più, chiari, è più carino, ma vi assicuro che viene benissimo comunque. Vi decorate solo il fronte e retro della copertina e siete a posto. Quindi, tasca, anche qui ho, ho strappato un pezzettino di decorazione e l'ho semplicemente incollato. Allora, sull'ultima pagina invece cosa ho fatto? Ho... Ho creato una tasca, fatto, allora intanto vi faccio vedere, ve la apro così vi faccio vedere quello che poi vedrete nella realizzazione. Allora ho creato queste due alette che servono per incollare eventualmente delle foto, ho messo sempre la carta con le scritte perché come vi ho spiegato uno può mettere foto, scrivere, particolari perché mi piaceva molto l'idea. E poi questo, questa chiusura, che volendo, può anche essere utilizzata per incollare qualcosa, con la calamita in modo che rimanga ben ferma. E sul frontale della mia chiusura ho messo una tasca e ho fatto una piccola tag, sempre con il, il materiale che ho utilizzato per la struttura dell'album, dell dove sono solo andata ad incollare dei particolari. Così. Quindi il mio album si chiude in questo modo e poi lo possiamo richiudere con il suo pizzo in questo modo qua. Quindi, come vi dicevo, questo album vedrete che non è per niente complicato da fare, è semplice, però è una cosa carina per darvi un'idea di come utilizzare le carte, e però nello stesso tempo per chi non ha mai fatto lavori di questo, di questo tipo, o chi comunque non è espertissimo, vi assicuro che è un, po un buon modo per iniziare un po' a, capir a capire come muoversi con, con gli album, con come tagliare la carta, come fare della tasca, come fare gli inserti, che che sono cose semplici da imparare una volta imparate si può tranquillamente passare a qualcosa di più complicato perché sapete che io nel mio canale alterno un po' e eh, in effetti sto preparando un album che eh, non è così, così semplice è un tantino più, un po' più complicato ma molto molto bello quindi questo potrebbe essere un'idea da iniziare a fare per chi vuole avvicinarsi a questo mondo quindi detto questo vi ho fatto vedere l'album in tutti i suoi particolari eh, non ci resta che Andare avanti con il video e vedere come realizzarlo. Per realizzare la struttura dell'album ho usato due fogli di carta scrap 30,5 x 30,5. Io ho utilizzato i fogli che avete visto spessissimo nei miei video perché io mi trovo molto bene come dico sempre. È una carta di questo colore eh, marroncino che quindi si adatta tantissimo a tutte le altre scra carte scrap che poi utilizzo per le decorazioni e sono dei fogli che sono goffrati da un lato, non so se si vede bene nella telecamera, e completamente lisci dall'altro e quindi io li utilizzo per fare lavori di, di, di scrap di tutti i tipi. Quindi per tutta la struttura basta, bastano due fogli di carta scrap perché cosa ho fatto vi spiego l'ordine con cui io li ho già tagliati per guadagnare tempo chiaramente però vi dico come ho fatto per, per utilizzare solo due fogli praticamente ho eh, i due pezzi che adesso di cui adesso vi vado a dire le, le due misure li ho ricavati tagliando uno sul primo foglio a 20 cm di altezza e quindi mi è rimasta questa fascia disponibile il secondo l'ho tagliato dal secondo foglio quindi in questo modo qui adesso poi vi do le dimensioni e quindi mi è rimasta questa fascia e questa fascia di materiale da i pezzi che mi sono avanzati sono andate a ritagliare le altre parti che mi servono per costruire l'album quindi con due fogli fate tutta la struttura allora ora vi faccio vedere i pezzi e vi do le dimensioni dei pezzi dei vari pezzi per realizzare la struttura dal primo foglio ho ricavato il primo pezzo per la struttura dell'album allora praticamente cosa ho preso eh, questo pezzo è 30 cm x 20 cm quindi ho dovuto so togliere solo mezzo centimetro dal, dal bordo del, del foglio perché era 30,5 x 30,5 quindi 30 x 20 e poi sono andata a fare due pieghi al centro primo piego a 14 cm, secondo piego a 16 cm. quindi praticamente mi rimane un 20x14, 20x14 e un 2x20 al centro dal secondo foglio invece sono andata a tagliare questo pezzo che è 20,5x14 in questo pezzo sono andata a fare il, pie il primo piego a 5 cm. E il secondo piego a 7 cm e mezzo questo perché praticamente questo creerà la mia struttura esterna cosa ho fatto ho tenuto un 5 cm per accavallare i due fogli in questo modo in modo da dargli un po di resistenza dove adesso andrò ad incollarlo dopodiché praticamente ho lasciato due centimetri per il piego laterale che adesso vado a fare così vi faccio vedere come viene realizzato quindi vado a piegare uno e a piegare due quindi avrò questa situazione qui vado a piegare anche questo così poi è pronto per farvi vedere uno e due così in questo modo ok fatto i pieghi, allora nel momento in cui io vado a mettere a sovrapporre, adesso andrò ad incollare praticamente sul 5 cm la mia parte centrale, avrò la prima parte della struttura con questo piego da 2 cm che si chiuderà in questo modo. Questa parte invece che ho fatto da 2 cm e mezzo sarà più spessa in modo che io quando vado a chiudere praticamente non mi ritrovo ad avere problemi di spessore in modo che poi mi rimanga comodo questa parte perché se vado a riempire con delle foto con qualcosa di spesso poi rimane troppo l'avessi fatto anche qua due centimetri era troppo giusto e mi aveva aperto invece con i due centimetri e mezzo o mezzo centimetro di margine quindi questa è semplicemente la struttura esterna quindi prima cosa che faccio vado ad incollare le due parti e non devo fare nient'altro che andare a mettere della colla qui sulla parte da 5 cm in questo modo qui mettiamo colla per carta che va benissimo in questo modo bene sui bordi così e vado ad incollare l'altra struttura chiaramente facendo attenzione a lasciare un po' di margine vicino al piego in modo che poi si pieghi tutto con comodità Andiamo vicino ma non sovrapponiamo la piega. Avete anche i riferimenti da questa parte così. Ok. E andiamo ad incollare in questo modo. La struttura esterna del mio album è fatta allora per decorare la prima pagina ho realizzato due alette da 10,5 x 13,5 dove sono andata a fare il piego da un centimetro sul lato lungo adesso faccio i due pieghi in questo modo così e vi faccio vedere praticamente ho deciso di andarli ad incollare in questo modo qui per fare questa operazione utilizzo questo biadesivo che è un biadesivo eh, che si strappa è molto comodo perché si strappa con le dita adesso vi faccio vedere ed è, ed è molto efficace vi lascio il link nella descrizione del video insieme al link del, del cartoncino e di tutti gli altri e di tutti gli altri materiali che magari utilizzerò nel durante il video con cui mi trovo bene allora quindi questo qua vado a mettere del biadesivo in questo modo così e lo strappo vedete che è veloce da usare e almeno io l'ho provato e incolla anche molto bene quindi va benissimo per, per tanti lavoretti di scrap tra l'altro ci sono più ci sono più ce ne sono diversi non ricordo quanti sono nel pacco che arriva di questi di questi rotoli di biadesivo allora fatto questo lavoro qui vado ad incollare immediatamente le, eh, le due alette così poi con la carta scrap di decorazione andrò a coprire la parte piegata in questo caso per esempio vi faccio vedere io ho messo il biadesivo dalla parte liscia del mio foglio in modo che quando aprirò la mia ehm, la mia taschina non so come com chiamarvela adesso non mi, mi sfugge il termine e nella parte interna rimane goffrato e io non andrò neanche ad incollare altra carta, la lascerò libera perché è bella, eh, è bella da vedersi e si può qua incollare eh, eventualmente una foto quindi vado ad incollare i miei, le mie due alette. in questo modo qui Dopodiché andremo a fare la chiusura. Ora, nella parte centrale invece ho deciso di realizzare una tasca per poter inserire il mio eh, libricino. Allora, per fare questa tasca eh, ho utilizzato un eh, pezzo di carta di cartoncino che ha le dimensioni di 19,5 x 9 cm allora cosa ho fatto? sono andata a fare sui due lati corti da ambo le parti praticamente tre pieghi a un centimetro di distanza quindi ho fatto tre pieghi 1 2 e 3 a 3 centimetri e anche da quest'altra parte tre pieghi a 3 centimetri a 1 2 e 3 dall'altro lato questo perché? perché voglio creare ah e poi ho fatto un piego da un centimetro sulla parte posteriore io voglio andare a creare una tasca ma questa tasca voglio che sia eh, che abbia uno spessore un, un pochino più, più considerevole perché all'interno devo mettere un libricino quindi è spesso per cui l'ho fatta in questo modo allora cosa vado a fare? vado a tagliare In questo modo qui la parte posteriore quindi vado a lasciare libere dove libero sotto dove ho fatto i tre pieghi sia da una parte che dall'altra in questo modo qua taglio bene magari taglio un po di più così non dà fastidio così Ora qui, perché ho fatto intanto, vado a fare i tre pieghi, così da ambo le parti, perché non li ho ancora fatti, volevo farvi vedere bene come, come realizzarlo. Schiacciamo bene. Così, così e così. Okay, quindi vedete che ho piegato in questo modo. Ora pieghiamo la parte sottostante. Una volta realizzati tutti i pieghi, praticamente siamo in questa situazione. Allora io vado a piegare le mie due alette che ho creato e praticamente faccio così, faccio un primo piego, poi incastro la parte sottostante e chiudo così rimane un lavoro pulito e rimane vedete rimane incastrato così idem dall'altra parte vado a fare la prima piega poi chiudo con la parte sottostante e vado in questo modo a creare la mia tasca che come potete vedere ha uno spessore doppio rispetto a un'apertura doppia rispetto a quella solita perché voglio andare a mettere un libricino all'interno più spesso. E quindi questa tasca praticamente andrò ad incollarla qui in questo modo però per prima di incollare la, la mia tasca in questo caso vado ad attaccare la carta scrap perché così quando vado a chiudere la tasca non devo eh, non devo infilare o ritagliare la carta filo che rimane male quindi vado subito ad incollare la carta che ho deciso di utilizzare che è questa in modo che poi vedete quando vado ad incollare sopra la mia tasca rimane un lavoro finito quindi vado prima ad incollare questa e adesso vado a mettere il mio biadesivo sulla taschina e vado ad incollarla. vedete che praticamente questo è lo spessore della tasca che ho creato invece per quanto riguarda l'ultimo lato ho praticamente fatto una cosa di questo tipo allora ho realizzato una tasca che metterò eh, scusatemi una letta che metterò su, sul lato sinistro ha le dimensioni di 11,5 x 20 e ho fatto un piego da un centimetro sul lato lungo. Quindi chiudo così, vi adesivo. questo modo qui poi ho utilizzato questo foglio che ho stampato del mio del mio download digitale per realizzare altre due lette ma cosa ho fatto Ho praticamente utilizzato questa parte del, del foglio e quindi ho sfruttato la parte bianca del foglio che ho stampato per realizzare direttamente la letta vedete in questo modo qua quindi l'ho piegata e ho una, ho una, una letta già, già creata quindi ho ritagliato fino in fondo messo il biadesivo da questo lato e creato la letta dall'altro lato non ho fatto nient'altro che andare ad incollare un pezzo di righe di, di carta con delle righe dove si può eh, o attaccare una foto o eventualmente scrivere quindi le ho realizzate direttamente con il bordo della carta stampata e adesso vado anche queste ad incollarle in questo modo qui quindi praticamente ho fatto una cosa del genere ora vado a rivestire, a finire di rivestire la mia struttura rivestito completamente la parte interna della struttura cosa vado a fare? vado a creare la chiusura per queste due alette vado a tagliare da, eh, da un pezzettino del cartoncino che mi è avanzato due cerchiettini così Li passo velocemente, col distress. Ora col mio punteruolo vado a fare un foro al centro e lo allargo bene. facendo attenzione alle dita sia su uno che sull'altro e poi vado anche a forare nel punto in cui voglio inserirli sulle due mie alette le metterei più o meno così lo facciamo anche ad occhio non c'è problema quindi vado a inserire il mio facciamo così lo metterei qui ora prendo due dei miei fermagli lo vado a inserire ok ho oh, annodato un pezzettino di spago intorno al mio fermacampione ora vado a tagliare qui a filo ok adesso metto un goccio di colla così e vado ad inserirlo nel mio foro così rimarrà poi fermo e vado ad aprire sul posteriore le due alette che poi andrò a coprire con la carta scrap quindi facciamo così facciamo lo stesso dall'altro lato quindi inserisco metto un briciolo di colla così sono sicura che rimane ben fermo inserisco nel mio foro e vado ad aprire le alette che andrò poi a ricoprire ora decido quanto spago Nere per, per la chiusura metto subito così il mio cartoncino tiene un po' di ok facciamo uno due tipo così ok e tagliamo e questa qui ve la faccio vedere da vicino e la mia chiusura per le alette ora finito di foderare l'interno mi vado ad occupare della parte esterna dell'album Adesso che ho finito di foderare la parte esterna dell'album voglio fare ancora una cosa, voglio mettere una calamita qui in modo che questa parte rimanga ben chiusa perché in questo modo non, non mi piace molto come rimane. Quindi allora facciamo così, prendiamo due calamite, ok anche queste calamite, magari vi lascio il link perché sono molto, sono piccoline ma sono ma sono comunque forti come, come tipo di calamite. Allora vado a tagliarmi due pezzettini di adesivo con la mia frustella dei cerchietti, così. Ora vado ad attaccare la calamita o meno diciamo qui sul bordo così ok sì così rimane ben ben chiuso e vado ad attaccare una delle mie calamite in questo modo qua siamo al centro così ok ora Mettiamo sopra l'altra calamita, vado a prendere l'altro cerchiettino di, di adesivo, oppure vi faccio vedere un altro metodo per, ma no posso, posso usare anche questo, posso andare a sporcare con un po' di colla la mia calamita, poi chiudo, così qua mi rimarrà il segno di dove, adesso voi lo vedete poco ma ve lo faccio vedere, mi è rimasto il segno di dove c'è la colla. Quindi io vado ad attaccare l'altro pezzo di biadesivo, praticamente qui e ora vado a prendermi la mia calamita pulisco da un po' di colla così schiaccio e mi sono presa la mia la mia calamita in questo modo qua ora non mi resta che andare a coprire le due calamite lo farò in questo modo utilizzando le etichettine che fanno sempre parte del download digitale e nello specifico volevo mettere allora questa la metto così allora facciamo così mettiamo un po' di colla ok quindi vado ad incollare la mia etichettina, in questo modo così e poi sopra volevo ancora mettergli allora mettiamo tipo questo feeling che mi piace sì, questo così invece da quest'altra parte voglio utilizzare una delle farfalle che ho che ho fatto potrebbe essere tipo questa qui allora questa è una farfalla che ho ritagliato dalla carta e che poi ho con il pennarello nero e bianco solo ripreso un attimino per dargli un pochino più di, di, di spessore passata col distress quindi andiamo a incollarla qui in questo modo abbiamo decorato le mie due paginette cosa che dovrò andare a fare anche poi su tutte le altre ma nello stesso tempo ho inserito una calamita che mi tiene ferma a questa parte perché non mi piaceva il fatto che fosse un po ballerina così mi piace di più adesso ho proprio finito di eh, montare la struttura dell'album non mi resta che finire con eh, le decorazioni dei vari particolari mentre l'interno l'ho decorato semplicemente applicando eh, dei dei, dei particolari che ho ritagliato dalle etichette adesso ve le faccio vedere nel particolare qui la farfalla una farfalla che come vi ho detto ho ritagliato e poi ho decorato con semplici pennarelli neri e bianchi per dargli un po di risalto qui in questo caso vedete ho semplicemente messo della garza e attaccato delle etichette quindi l'ho già fatto io tanto non, non ho fatto niente di particolare anche qui ho praticamente attaccato la garza e poi sopra ho messo una delle etichette, il foglio delle etichette ve lo faccio rivedere perché magari non lo ricordate se lo trovo Date eh, ce la posso fare allora vediamo un po' dove l'ho messo ve lo farvi vedere ah eccolo qua allora così avete solo un riferimento di quello che ho allora ecco questo, ho ritagliato questo particolare ed è quello che ho incollato qui, vedete, su della, semplicemente su della garza e questa è una delle farfalle che ho ritagliato e colorato. Allora adesso voglio fare una cosa un pochino eh, così, più particolare sul, su, sul davanti, quindi vi faccio vedere. Allora l'album quindi verrà chiuso così allora su questa pagina visto che io avevo tenuto i 2 centimetri e mezzo quindi di spazio ne ho comodo per chiuderlo voglio fare una cosa del genere voglio attaccare questo pizzo in modo da creare una tasca al centro quindi semplicemente vado a incollare più o meno a metà quindi qui uso questa colla perché per fare questi lavori è decisamente più, più tenace ne mettiamo un po anche da questo lato qui così ok e vado adesso bisogna solo avere un po di pazienza qualche secondo in modo che faccia presa perché poi una volta che si è attaccata non si muove più adesso ho tirato un pochino il pizzo perché se no, rimane troppo molle e non mi piace quindi ok e mentre questo si finisce di asciugare adesso che rimane fermo finisce di asciugarsi chiudo solo la colla perché altrimenti mi si secca la punta e non va bene e, e dunque praticamente ho creato questa tasca con i pizzi perché voglio andare ad inserire queste due non so come chiamarli questi due non sono tag però si potrebbero attaccare delle foto o scrivere qualcosa allora questa vi faccio vedere questa qui l'ho ricavata direttamente ritagliando dal foglio delle etichette questa parte vedete semplicemente questa qua e poi ho utilizzato la stella questa per tagliare decorare i bordini e ho passato il distress quindi niente di che. Se non che cosa ho fatto? Per irrigidirla eh, di più e per l'interno che mi piace sempre molto di più cosa ho fatto? Semplicemente ho incollato questa, eh, questa, questa parte diciamo del mio, del mio foglio sopra un eh, foglio di carta bianca che avevo sporcato precedentemente con il tè. Io non so se... Eh, io li uso tantissimo. Sono questi questi fogli di carta, quelli da fotocopiatrice, quindi da 80 grammi, che io vado a sporcare con del tè dove aggiungo magari una punta di caffè solubile se li voglio un po' più scuri oppure solo caffè solubile se voglio che vengano un pochino più scuri metto a bagno, tiro fuori, cioè passo nell'acqua colorata, poi lascio asciugare e l'effetto è questa, questa carta vintage, begiolina, che ha un colore bellissimo quella che poi si utilizza per fare junk journal, per fare tutti quei libricini che mi vedete fare magari poi ne farò, ne farò di nuovo alcuni perché voglio farvi vedere come ho usato eh, delle altre etichette e sono quelle che poi utilizzo per fare tutti questi lavori in questo caso ho incollato il mio, il, il mio foglio, questa parte, su uno di questi fogli e vedete l'effetto dell'interno è questo è più bello che lasciare l'interno bianco oppure insomma io ho pensato di farlo così per farvi vedere un altro modo e ne ho fatto uno dove ho attaccato quello dove ho attaccato semplicemente due etichettine che sono sempre quelle che ho preso di qua e invece l'altro praticamente non ho fatto nient'altro che tagliare uno di quei fogli che sono questi ve li faccio vedere io li ho già preparati perché sennò, altrimenti purtroppo ci va troppo tempo per far tutto ho utilizzato quello delle farfalle però eh, volevo farvi vedere anche un modo per utilizzare la carta perché magari uno dice diceva cosa le faccio di questi di questi fogli a metà perché magari io ho pensato una cosa e poi e poi uno non sa come utilizzarli Vabbè, in questo momento non trovo proprio quello delle farfalle ma non importa praticamente ho ritagliato uno di questi l'ho piegato a metà così questo è praticamente uno di questi piegato a metà poi con la solita fustella l'ho decorato e in questo caso ho decorato con un pezzo di carta che ho strappato da uno dei vari fogli con un'etichetta che ho messo sopra un pezzettino di garza. Anche qui stessa cosa, ho attaccato la carta su uno dei miei fogli sporchi di caffè per avere questo effetto vintage, molto carino, perché se uno vuole incollare anche semplicemente una foto intorno rimane, rimane bello. Poi si potrebbe anche decorare con uno stencil, ma in questo momento che appunto non... Eh, non, non c'è la possibilità di comprare materiale, di rifornirsi, sto facendo delle cose proprio semplici per farvi vedere che non vengono carine lo stesso, poi si possono finire di decorare largo alla fantasia in tantissimi modi però, eh, però anche semplici così non, non sono male per esempio si potrebbero ancora attaccare magari qualche paillette, qualche perlina poi magari lo farò, però in questo momento qui va bene così, il grosso è questo e poi vediamo se lasciarli così o continuare a decorarli. A decorare non si, non si finisce mai, anzi uno quando comincia con le decorazioni finali se non si dà un limite, non so voi, ma uno può veramente unire o attaccare di tutto e di più. Quindi vedete questo pizzo che è morbido mi permette di inserire questi miei due libricini così in questo modo mentre nell'interno praticamente qui andrò ad inserire il mio librettino metto qui così ok e quindi diciamo che l'interno è finito chiudiamo così ora non ci resta che finire di decorare un pochettino senza magari tanto esagerare perché comunque c'è già abbastanza disegno così la nostra copertina per la copertina ho ritagliato una farfalla esattamente questa, vi faccio vedere quale praticamente ho ritagliato questa farfalla che mi piaceva l'ho anche questa ripresa un attimino col pennarello semplicemente nero e l'andrò ad incollare qui perché mi piace l'idea allora facciamo così apriamo mettiamolo così in modo che è più semplice da lavorare quindi colla questa andiamo a incollare la farfalla colla per la carta va benissimo tanto è carta su carta così e la vado semplicemente ad incollare con gli spigoli come era sulla sua carta originale in questo modo qua perfetto così riprendiamo il tema farfalle che ho messo dappertutto a me le farfalle piacciono da matti infatti questa carta che ho disegnato ne ho usate tantissime ma mi piacciono mi danno un senso di allegria poi siamo in primavera ci avviciniamo all'estate mi sembrano perfette allora dopodiché, farei così andrei di nuovo a mettere un po' della mia garza qui quindi vado a mettere questa colla che ho visto che con la garza funziona bene rimane perfettamente incollata e poi mi permette vedete anche di spostarla quindi va giusto bene per lavorarla come vogliamo così perfetto e poi ho fatto, cosa ho fatto? Allora, questo qui l'ho già preparato. Praticamente ho ritagliato la mia etichetta con la, scri con la scritta If you want, you can be happy. L'ho incollata su, sul cartoncino marrone che ho utilizzato per fare la struttura e eh, lasciandolo dal, con la parte goffrata che si vede tutto intorno. E poi ho messo questi due fermacampioni. È un lavoro che ho già fatto perché fare più in fretta per non perdere tempo a fare a fare un lavoro di questo tipo dopodiché andrò ad incollarla in questo modo qui vado ad usare anzi facciamo così gli do un po di spessore così almeno sì allora facciamo un po di cartoncino così vi faccio vedere lo metto solo al centro No, forbici quando si fa scrappa ad un certo punto non si trova più nulla perché c'è di tutto di più sul tavolo non so se a voi succede lo stesso ok quindi vado ad incollare qui sul mio cartoncino in questo modo qui metto al centro Okay. Così ho creato un po' di spessore che mi piace di più e adesso vado ad incollare questa. Magari utilizzo questa colla visto che è il cartoncino un po' più spesso, quindi faccio così. Preferisco e vado ad incollarla qui. Così, perfetto. in questo modo qua. Ora invece ho fatto un'altra cosina, facile facile ma carina. Allora, anche qui ho preso la scritta Memories che è sul foglio delle etichette e l'ho incollata su un pezzettino di cartoncino solito che ho utilizzato per la struttura dove avevo messo un pezzettino di pizzo per renderla un po' più carina e l'andrò ad incollare qui in questo modo qui possiamo usare anche la colla della carta tanto la base sotto è di carta quindi incolla benissimo così lo metto qui e poi per dare così un tocco in più volevo mettere questo lucchettino incollato semplicemente qui a bloccare qua così ok e fermiamo il nostro fiocchettino eh, ci vuole un attimino che faccia presa la colla dobbiamo aspettare un secondo così ora sulla copertina non metterei più nulla perché direi che così è già abbastanza ricca per i miei gusti per cui vediamo un po' sì, direi che così mi piace basta così per cui farei in questo modo qua la lascerei così mentre per chiudere l'album io ho pensato di utilizzare semplicemente questo cordino in questo modo qui allora posso bloccarlo sul, sul retro quindi posso incollarlo Qui sul retro se voglio per rimanere fermo oppure lo posso anche lasciare libero io adesso lo incollo cioè lo lascio libero e poi vediamo come è. perché direi che per me va bene anche così però se volete lo potete incollare dietro perché il vantaggio è che quando aprite l'album non avete il, eh, il cordino che va in giro rimane fermo per cui queste sono scelte io adesso lo lascio lo lascio libero e faccio semplicemente un fiocchetto, così. Ok, e anche la nostra copertina è terminata. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuto come ho utilizzato le mie carte scrap, carte che trovate nel mio negozio